Ragazzi ragazzi Mi sto vedendo E lo siamo di Allora praticamente Ho trovato spunto per il prossimo episodio E forse anche il nostro ultimo episodio What? Why ragazzi ho trovato una notizia oggi Non so se voi l'avete vista Spero di no Su Ah, praticamente su, lo, su Huffman Post, ma l'ho visto anche su, credo, su un altro giornale, tipo Mattino o Repubblico, non mi ricordo. Allora, la notizia dice... Non, non spicciare, eh! Non spicciare! Allora, la notizia dicevo... Dice... Una rilettura del calendario Maya suggerisce che la fine del mondo sarà la settimana prossima. Per i complottisti di Twitter, l'apocalisse previsto nella profezia... Non è datato il 21 dicembre 2012 come teorizzato, ma il 21 giugno 2020. Oh mio Dio, tutto cambia adesso. Ragazzi, dobbiamo fare l'ultima puntata e credo che l'argomento dovrà essere la fine del mondo. Eh, suppongo di sì. I Maya. Oh, I profezie ma... Maya. Ah, beh, sì, Profezie Maya. Ho oh, trovato eh. solamente... Un video che parla di questa notizia. Ma è di non solo di due minuti, ma è in inglese. Però ho trovato molti, comunque, video che parlano di fine del mondo, Maya, profezie, Nostradamus, eccetera, eccetera. Mm. Siete d'accordo? E... sa sì, di sì. Anzi, so perché è, è il nostro uno ultimo, uno ultimo, ragazzi. È sì. Il nostro ultimo video, cioè anche i nostri ultimi momenti di vita. Quindi, il 21 giugno, 6 cioè, ore? No, lo so, spero dopo pranzo Beh, pochissimo <ride> Spero pochissimi giorni, come faremo? Lo facciamo? Eh, ci proviamo Andiamoci a vestire allora, ci vediamo tra un secondo